Allora, FLOGORITHM ci dà anche la possibilità di eseguire un algoritmo che abbiamo ehm, realizzato tramite eh, la scrittura di un diagramma di flusso, eh, passo passo, quindi eh, un'istruzione per volta. Questo perché può essere utile? Può essere utile nel momento in cui ehm, ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, all'interno dell'algoritmo che però non è un errore di sintassi o qualcosa che ci può segnalare flow algorithm. allora eh, eseguirlo passo passo vuol dire avere la possibilità di andare a controllare un'istruzione alla volta che cosa sta avvenendo all'interno cosa significa all'interno per esempio andare a vedere eh, quali sono i valori che via via vengono assegnati alle variabili allora è utile visualizzare Um, vedete queste tre icone che ci sono qui alla fine su questa qui possiamo andare a scegliere che tipo di um, finestre vedere al, sul nostro schermo soltanto il diagramma di flusso piuttosto che il diagramma di flusso è una finestra che ci mostra il contenuto delle variabili oppure il codice quindi la, la traduzione del nostro diagramma in uno dei linguaggi di programmazione che ci mette a disposizione flogoritmo piuttosto che la console, le variabili la console, o il codice la console oltre eh, come sempre al diagramma di flusso scegliamo adesso questo tipo di visualizzazione, quindi ci clicco sopra vedete che in automatico vengono aperte tre finestre ridimensionata quella del diagramma e aperte altre due finestre in modo da occupare tutto lo spazio a disposizione e eh, all'inizio ovviamente sono um, queste due quelle che, mh, dove visualizzeremo il contenuto delle variabili e la console sono vuote perché non sono ancora partita adesso faccio partire il programma passo passo quindi do l'avvio e eh, cosa succede? che viene eh, colorata in modo più intenso l'istruzione quindi il blocco che eh, viene mh, eseguito in quel momento. Qua c'è una dichiarazione di variabili, quindi appena passo al, allo step successivo, cosa è successo? Che questa istruzione è stata eseguita, quindi eh, è stato creato eh, lo spazio mh, per le quattro variabili dichiarate in questa istruzione, colorate di viola, perché il viola è il colore assegnato ehm, in questo momento per, come tipo di visualizzazione per individuare le variabili reali. Appena passiamo al passo successivo verrà creato un, uno spazio per la variabile finito che invece è intera e quindi è colorata di blu. A questo punto abbiamo, vedete che sono tutte variabili eh, non ancora inizializzate, cioè non, non c'è alcun valore all'interno. Appena verrà eseguita questa, la variabile totale assumerà invece il valore 0 e lo stesso analogamente adesso appena verrà eseguita questa qui dentro vedremo il numero 1 ecco, adesso inizia a, inserire il, a eseguire il ciclo e quindi anche le variabili coinvolte nel ciclo prezzo sconto prezzo scontato e totale cambieranno di valore via via proviamo a eseguire inserisci il prezzo Adesso aspetta l'input, io metto 590, do l'invio e quindi questo 590 adesso comparirà come valore della variabile prezzo. Do l'invio ed ecco infatti che la cosa è avvenuta. Stesso discorso per quanto riguarda eh, lo sconto, quindi eh, adesso sta aspettando si sta aspettando che io inserisca lo sconto, facciamo che è uno sconto del 30%, do invio e quindi nella variabile sconto comparirà il 30%, ecco fatto. Vado avanti, quindi abbiamo che... Eh, a con, a con, calcolato il prezzo scontato quindi è 413 e quindi eh, al passo successivo cosa farà andrà ad aggiornare il valore della variabile totale che sarà totale che è 0 più prezzo scontato quindi anche la variabile totale assumerà il valore 413. A questo punto c'è eh, l'inserimento dello 0 e dell'1 a seconda di quello che si vuole fare Proviamo a inserire il numero 1, quindi dobbiamo passare all'input, ecco. E quindi finito, rimane come era prima perché valeva 1 prima e continua a valere 1 e il ciclo ricomincia. Adesso lo eseguiamo più velocemente, voi potete visualizzare qui nella finestra in alto a destra l'aggiornamento delle singole variabili, quindi inserisco eh, nuovamente un altro prezzo. 690 andiamo avanti inserisco lo sconto 56 do l'invio andiamo avanti vedete che man mano aggiornato tutte le variabili adesso finiamo quindi la, la, il contenuto della variabile finito si aggiornerà e diventerà uno zero in modo tale che eh, l'algoritmo esca dal ciclo e andrà a uh, dare l'informazione finale